Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi, e questo è un glitch dei soldi da fare da soli per gli utenti di Xbox One e PS4. Allora, in primis, appena entrate in una sessione sola inviti dovete unirvi a un colpo Domus Day. Come vedete nel riquadro piccolino, io mi sono unito e come ho avuto la possibilità sono uscito dal colpo Domus Day, quindi. Eh, ricapitolando, questo glitch lo possono fare gli utenti di Xbox One e PS4 L'ho fatto apposta per farlo vedere agli utenti di Xbox One Quindi abbiamo una mira manuale Allora, che cosa dobbiamo fare? Per entrambe le console questo Dovremmo avere una community Ho un amico che si trova in una differente modalità di puntamento dalla nostra Però è meglio una community, secondo me e dovremmo fare un partecipa sessione allora io qui lo faccio due volte adesso andiamo a vedere lo faccio due volte perché eh, la prima volta ci mette un pochino di tempo ad arrivare l'invito invece la seconda volta è molto più rapida adesso vi faccio vedere vado a rifarlo la seconda volta e vedete che è molto molto più rapido quindi ci avviamo verso l'entrata del bunker appena si sta aprendo doppio tasto PS e accettiamo il primo messaggio facciamo giustamente partecipa a sessione accettiamo il primo messaggio e ci fermiamo sul secondo una volta in questo messaggio dovremo rimanerci una sessantina di secondi su questo messaggio ragazzi quindi a questo punto eh, rimarremo 60 secondi su questo messaggio aspetteremo e alla fine dovremo skippare con il tasto cerchio ragazzi skippare cioè cancellare con il tasto cerchio l'ho voluto riportare perché alcuni utenti di xbox one mi hanno detto come era fattibile su xbox one questo glitch e l'ho voluto riportare appositamente per gli utenti di xbox one però questo glitch si può fare su entrambe le console insomma non è necessariamente solo per xbox eh? ma è anche per PS4, utilizzando lo stesso metodo oppure utilizzando il vecchio metodo che, che ho utilizzato io fino ad ora, quello di unirsi a un'attività. Quindi, a questo punto, dopo che saranno passati i 60 secondi, cancellate il messaggio vi comparirà lo schermo nero, avrete quel lag, vi comparirà lo schermo nero doppio tasto PS, voi di Xbox non lo so come farete però farete un partecipa a sessione dalla community, accetterete il primo e cancellerete il secondo dopodiché premerete Start Online, andrete su Starter Pack una volta su Starter Pack uscirete da Starter Pack e potrete muovere la visuale come state vedendo, a questo punto ancora non vi potete muovere definitivamente però potete uscire dall'auto uscite dall'auto e sarete pronti ragazzi io qui sono caduto dentro la macchina siccome stavo provando a fare il glitch avevo già il centro operativo mobile fuori però voi eh, se lo state facendo per la prima volta chiamate il centro operativo mobile e fate in modo di mettere l'auto posizionata eh, dietro il centro operativo mobile, o meglio il centro operativo mobile è posizionato eh, in maniera tale che quando saliremo nell'auto ci comparirà la freccetta di poter entrare nel centro operativo mobile ragazzi, è abbastanza semplice questo glitch, questo glitch continua a essere legato al fattore BMX, vi lascerò una scheda qui in alto a destra, per duplicare la bicicletta e per mettere la bicicletta nella base operativa con altri due video correlati quindi una volta che avete messo il centro operativo mobile che deve avere un veicolo dentro pigiate la freccia destra come avete appena visto e poi cancellate il messaggio vi dirigete alla vostra base operativa entrate a piedi nella vostra base operativa qui vi faccio vedere la data ragazzi siamo nella giornata di oggi 26 aprile il glitch è ancora funzionante una volta entrati nella base operativa che cosa dovete fare? dovete prendere la BMX che avete nella base operativa pigiare X non R2 ragazzi altrimenti uscirete e vi fotterete il glitch e venire al cannone orbitale Dopodiché farete comparire la freccettina e a questo punto dovrete premere acceleratore ovvero R2 e freccetta insieme ragazzi, R2 freccia insieme, spawnerete fuori dalla base operativa senza BMX, quando salirete sull'auto la targa cambierà, come vedete è una targa numerata anche se c'è sta l'erba e adesso diventa invisibile. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è chiamate il centro operativo mobile e mettete l'auto dentro al centro operativo mobile per salvarla, ho provato ad eliminare qualche passaggio ragazzi però non è proprio possibile, c'è stato un momento in cui ho pensato che avevo diciamo, quasi eliminato il passaggio ma nulla, dentro al centro operativo mobile dovete avere una LGRH8 normale anche se non avete niente mi sembra che si salva lo stesso però abbiate una LGRH8 normale perché è meglio perché altrimenti non potete fare il primo passaggio di questo glitch entrate uscite e andate a riportare l'auto che è già vostra in un garage o nel mio caso io nella base operativa la porto per farvi vedere che nella base operativa ho l'originale con la targa numerata e questa qui con la targa invisibile ragazzi mi raccomando duplicate solamente auto retro custom questa qui anche se sembra una super ragazzi è una comet retro custom eh, anche perché sono queste quelle che potete vendere solo le retro custom perché comunque ci pagherà le modifiche delle auto e quindi conviene molto di più prendere e duplicare auto retro custom piuttosto che duplicare una deluxe o un oppressor e altre cazzate varie queste ragazzi sono le auto qui abbiamo quella con targa bianca e di lato abbiamo quella con targa originale che avevo prima io Detto questo ragazzi, spero che sia utile per tutti gli utenti Xbox One e PS4, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!